nuovo video questo video sarà il primo di una serie di video che eh, appunto raccogliere nella mia repetica youtube pro tips 121 dove appunto parlerò di tutti, eh, tutti i consigli che racchiudono eh, l, appunto youtube quindi parlerò sia della post produzione quindi eh, del bilanciamento del bianco eh, dei voiceover di eh, appunto come trattare le clip per farle sembrare appunto più professionali come mettere a fuoco come scegliere le ottiche come scegliere una macchina fotografica, come registrare un suono pulito senza appunto incipi, come uh, appunto stabilizzare i vostri video al meglio, come avere una qualità, una luce e un editing ottimale appunto per riuscire ad avere un canale di successo su YouTube. In più, appunto, ci saranno delle uh, mini, mini, mini lezioni di video day, editing grazie con lo sap che uh, vi metterò appunto mentre io parlo uh, riguardanti vari argomenti che tratteremo. Ad esempio, se parlerò della protezione colore, vi farò vedere come io faccio il tratto la protezione colore. All'interno dei miei video Spero che questa serie vi piaccia E appunto che vi sia utile uh, per migliorare il vostro canale su youtube Per crescere su youtube uh, E uh, appunto per, per fare del vostro canale un canale di successo Spero che i miei consigli vi mi piacciono E vi uh, lascio al video Ciao ragazzi Primo trucco che uh, appunto la prima cosa appunto qui Voglio parlare che in realtà è un, un trucco un seguito, Chiamatelo appunto del video come volete è appunto di usare l'applicazione handbrake per appunto comprimere i vostri video, tutti quanti sappiamo che uh, quando si ha una qualità ottimale, quindi si usa una, una replica che si ha, uh, appunto una qualità, a qualità dai 20 ai 25 megapixel di formati, soprattutto se si usa appunto un sistema editor come Final Cut Pro, pesano molto. Quindi io vi consiglio appunto di installare questa applicazione di e non dovete fare altro che importare il vostro filmato in modo che non lo riduce di qualità, lo riduce uh, solo di giga. Quindi prende un po' uh, lo spazio del Giga in modo che quando dovete uh, uh, appunto fare l'upload per caricarlo su YouTube il vostro video peserà meno e impiegherà meno tempo a caricare in modo da avere una programmazione un uploading impostato sul vostro canale e non lasciare i vostri iscritti senza video per più di una settimana Immagino che appunto uh, chiunque faccia video su YouTube sappia quando sia uh, appunto difficile correggere uh, uh, appunto il colore della propria pelle uh, quando appunto si attira utilizzando delle luci fotografiche, questo non avviene ovviamente quando si mixa la luce fotografica, comunque una luce naturale, anche se appunto è sera, ma comunque facendo un mix uh, comunque il colore risulta più evo ma comunque se si utilizzano utilizzare solo le luci naturali il problema si può risolvere andando nella connessione colori nel vostro sistema editor appunto diminuendo di un po' la uh, luminosità e di un po' la saturazione nel caso risultate troppo aranciati in faccia nel caso abbiate l'effetto contrario, quindi siete troppo pallidi di avere e dovete diminuire un po' la uh, luminosità e a, appunto, avanzare un po' il sistema di saturazione. Questa appunto non è un'opzione disponibile solo solamente in Final Cut Pro X, ma appunto uh, in qualunque sistema editor, ovviamente non parlo di movie maker, ma da finora poi po' uh, c'è un upgrade della, della, della, appunto, della, del sistema di colorazione sempre più continuo, quindi uh, man mano più avanzato il sistema editor, più avete possibilità di correggere il vostro colore Soprattutto dopo aver fatto il video in cui mi mostravo cosa c'era il mio iPhone, non molti mi hanno chiesto come facevo a catturare lo schermo del mio telefono. Io vi volevo rispondere, non ho scaricato nessuna applicazione extra sul mio device, quindi sul mio dispositivo Apple, ma bensì ho utilizzato PicTab Player che è un'applicazione appunto di riproduzione di disponibile per tutti i sistemi iOS, quindi ho aperto, ho collegato il mio telefono al, al mio computer tramite appunto il cavento SD per caricarlo e soprattutto quando mi, mi chiedeva di portare un file per riprodurlo sono andato sulla search bar barax però appunto ehm, sopra quando ci sono tutti i dispositivi e poi ho cliccato una registrazione filmato e poi eh, accanto a pagli, registra, quindi, al paglino registro, quindi al bottone ecco ho appunto messo, ho cliccato appunto l'ingranaggio delle opzioni e ho selezionato iphone un altro trucco super utile che appunto nessuno se vi dubitare vi dirà quello appunto di come comprare questo equipmente per la registrazione dei vostri video ovviamente un computer in cui l'acqua è abbastanza avanzato, una fotocamera con una lente, una, una, una ottica appunto Beh, se ho posto abbastanza avanzato, quindi io vi consiglio appunto di fare dei video sponsorizzati, appunto, sono dei video in cui voi contattate con delle aziende per la realizzazione di un progetto comune che beneficherà appunto l'azienda di avere uh, una conoscenza in più, quindi di essere pubblicitato sul vostro canale e poi appunto di mettere dei soldi da parte e comprare l'attrezzatura per registrare quel determinato. Però una piattaforma che offre questi servizi appunto è Famebit, ovvero Famebit è um, una, un, un sito americano che appunto ho e uh, lavora costantemente con i propri partner e aiuta appunto, appunto uh, loro che hanno più di 1.000 iscritti a collaborare con le team quindi registrate con appunto youtube instagram e qualunque social network che voi abbiate con più di mille follower potete avere possibilità di collaborare con dei brand che vi spediranno i loro prodotti gratuitamente uh, ovviamente um, se non avete una, una pagina molto ampia non potete chiedere 100 dollari ma vi potete partire da 25 dollari 20 dollari e film appunto Uh, una percentuale, uh, per quindi se avete 25 dollari potete ottenere al massimo 1 o 2 barri 3 dollari, quindi non terrà molto, ma comunque questa piattaforma vi sarà utile uh, quando appunto, dovete comprare le attrezzature perché mettendo da parte uh, pian piano appunto dei soldi che uh, vi verranno dati per queste collaborazioni voi potete comprare una macchina fotografica, un cavalletto o un computer per rendere i vostri video molto più professionali per avere altre opportunità lavorative in futuro. Il quinto consiglio che uh, appunto vi voglio dare è quello di investire su una lente, in questo caso io uso questa qui che è una lente 50 mm della canon, non so dove c'è scritto, comunque è questa qui. È molto piccola, ha già una percentuale di zoom all'interno per appunto rendere lo sfondo più sfocato, questa lente è una delle più economiche della canon, io l'ho pagata a 140 euro, quindi ha un prezzo comunque elevato, non nascondiamocelo però comunque rispetto alle altre ottime uh, Canon, Nikon ha un prezzo abbastanza elevato e la EF 50 mm 1.8 quindi è quella là abbastanza cente ma potete trovare anche il commercio quella là uh, 1.4 che rende appunto uh, sempre più sfocato ma comunque questa qui è un sistema molto più aggiornato infatti questa qua si chiama EF Sigma 50 mm quindi il sistema è stato già aggiornato il sesto consiglio che vi voglio dare per questa pubblica è appunto quello che il memu vocale del vostro cellulare, che sia un uh, Android, un Apple, un Away un Windows, di utilizzare il memu vocale del vostro cellulare e appunto catturare e registrare la vostra voce, e per i vostri video, siccome sia il computer comedio sia i computer Apple, non dispongo di una particolarità di soluzione, uh, di, appunto, nell'audio, appunto, quindi l'audio non sarà perfettamente pulito, ma se volete un effetto molto professionale, se ci tenete appunto se uh, cercate appunto il filo del nuovo del vostro video, vi consiglio appunto di utilizzare dell'iphone, fuori di acquistare un microfono io ho preso questo qui che è un microfono della Honor che appunto costa 20 euro 23 euro, l'ho preso su amazon una spedizione gratuita e la ripete un giorno quindi non ho niente di dare se lo volete vedere questo qui è il microfono che uh, sto utilizzando per gustare i miei video siccome mi avete fatto notare in molti che a volte c'è un leggero eco nella mia stanza siccome è una stanza molto grande quindi uh, levo ovviamente si sente ho deciso di investire in un microfono che non costa tantissimo ma comunque come vedi il labio è migliorato il penultimo trucco è quello di come mettere a fuoco la vostra macchina fotografica se non c'è qualcuno che vi aiuta specialmente se utilizzate questa ottica vi sarà molto difficile siccome è una macchina fotografica molto distante da me io appunto utilizzo il programma IOS Utility che appunto uh, è uh, presente nel, nel, pack, uh, nel pack appunto della Canon quindi Verrà, uh, ci saranno due uh, o tre cd che appunto conterranno vari programmi per la Canon su quello che c'è scritto appunto Yo Have You Really voi lo installate nel vostro Mac o nel vostro computer Windows, scaricate il programma in questione ed è ci sono altri che appunto sono per modificare le foto ma non so niente di che quindi voi vi volete in contemporanea la registrazione, per questo guardo sempre giù per vedere se sono a fuoco costantemente ma io comunque ho uh, un'ampia fotografia che ha un autofocus molto molto duro ma uh, la fiducia non è mai troppa meglio prevenire che curare quindi uh, se io registro un video di 10 minuti, se mi metto a registrare, mi ritaglio quell'assolgente, facendo un gioco classico, non posso registrare tantissimi video, voglio che quel video venga a a fuoco quindi non voglio ripetere il processo due più, più volte per avere un video a fuoco dopo la quinta volta del giro un altro tip se cercare di fare tutto da soli perché nei primi tempi soprattutto i guadagni sono molto ridotti non potete avere senz'altro 5, 5 milioni di visualizzazioni al mese come vendita dolce oppure 4 milioni di visualizzazioni uh, mensili come sono a fiscarli oppure tanti altri pietre che guadagnano dai 3.000 a 4.000 euro al mese ma comunque questa è una cosa differente però io vi volevo uh, dire che appunto le agenzie si sì, servono ma quando canale più elevato perché quando vediamo di color non difficilmente aiutano a crescere. Le più uh, ecceste su YouTube sono Making Studios che collabora con un tag generalmente che mi si occupa di canali Lifestyle e Beauty uh, e per questa ragione appunto ha un potenziamento serio molto molto molto alto circa 2 milioni di visualizzazioni mensili. Quindi appunto le creators che uh, sono nel network Making Studios si possono uh, appunto definire girl Power perché fanno uh, ciascuna dalle 100.000 alle 400.000 visualizzazioni per Agatha, quindi uh, sono appunto questo network che l'aiuta a crescere nel tempo, ma fidare a tutti i network americani, inglesi insia... sia che siano appunto sei loro maker studios perché vedete appunto prendono solo i vostri soldi perché in network non dovete arrivare a 100.000 visualizzazioni come YouTube ma vi appunto anche se fate 10.000 visualizzazioni a me se loro prendono la loro parte perché per ogni singolo traguardo che raggiungete loro prendono la loro parte perché sono affiliate al vostro canale quindi fate attenzione prima di affiliarvi a un determinato network o agenzia che sia meno che non affidate 20000 30.000 iscritti non vi affiliate a nessuna agenzia ovviamente la situazione non è sempre così perché come vi ho detto ci sono dei network Serie come Showrill, Massa Leoni, che appunto offre uh, a molti sponsor da Fanta, Twitter, quindi gli Originators fanno comunque collaborazioni e sponsorizzazioni veramente sempre. E poi c'è il Viking Studios che comunque supporta un supporto generale per un network serie, quindi um, ve lo consiglio se sì, appunto volete affidare a un network e avere un supporto grafico tecnico. Ragazzi, spero che uh, questo video, questa rubrica, vi piaccia e vi aiuterà a crescere su YouTube, trasformare i vostri canali in un canale di successo, avete primi traguardi, collaborare con le prime aziende, a mettere dei soldi da parte per comprare l'attrezzatura di cui avete bisogno. Se volete altri video di questo genere, lasciate tantissimi pollici in su so a questo video. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo uh, la settimana prossima con un altro video. Ciao ragazzi!